Okay. Allora iniziamo oggi, quest'oggi il, il corso di sistemi informativi aziendali, corso diciamo così per tutti, cioè obbligatorio il primo anno, eh, corso diviso in due metà, eh? la prima metà che eh, terrò io, il cui nome è scritto qua, a il mio corno, ma molti già mi conoscono, perché purtroppo sono già passati sotto le mie unghie e... Eh, terrò la, primo, il primo corso 1 quindi dalla... avrei detto dalla però mi pare che quest'anno abbiano cambiato un po' il punto di taglio e... mi è arrivata una maglietta della segreteria che non ho ancora capito bene ma... Eh, vedrò un attimo dove... Eh, venite divisi, controllate anche voi se avete come docente sul vostro carico didattico io oppure eh, Marco Tocchiano che tiene il secondo corso. Mm? Sono due corsi paralleli, molto paralleli. Adesso no? poi entrando nei dettagli eh, vi diremo, ma eh, vi dico fin da subito che in questo corso il materiale lo prepariamo insieme, le relazioni di laboratorio le prepariamo insieme, le proponiamo identiche ai due corsi, corso 1 e corso 2. L'esame è identico per i due corsi, addirittura useremo le stesse aule, quindi eh, è diciamo, il contenuto del corso è perfettamente allineato, il che vuol, non vuol dire ovviamente che io userò le stesse parole che dirà Marco Torchiano per spiegare un argomento, o che magari alcune volte non facciamo scambio di qualche argomento, diciamo, a seconda di come viene meglio, diciamo così, ciascuno esporre le proprie tematiche, ma dal punto di vista dell'esame sono assolutamente equivalenti. Quindi questo per prevenire alcune domande, ah eh, mi ho saltato una lezione, mio cugino, mia sorella segue l'altro corso, eh, chiaramente i problemi sono la, cap la capienza delle aule, eh, ma per il resto diciamo così, potete. Eh, abbiamo diciamo così, possiamo offrirvi un po un grado di flessibilità in più. Ma parliamo ovviamente del mio corso adesso. Ehm... Nel mio corso, adesso questa è un'immagine che non c'entra molto, ma era carina, colori, cominciamo con qualcosa che sembri facile, ma eh, ci dà l'idea di eh, ciò che vediamo noi di un sistema informatico o come definiremo tra un attimo sistema informativo che è un concetto un pochino più ampio. Noi vediamo un'entità fisica, cioè un oggetto, un insieme di oggetti, che svolgono certe funzioni, quindi dall'altra parte abbiamo l'interfaccia, ehm, non vediamo ciò che c'è dentro. Allora, quello che stiamo cercando di fare in questo corso, che è un corso di sistemi informativi, ma è inserito in un curriculum di ingegneria gestionale, è cercare di concentrarsi su ciò che si può dire pensare, progettare, descrivere a proposito della funzione o delle funzioni che svolge un sistema informativo senza dover imparare o conoscere nel dettaglio come funziona e come è costituito il suo interno. E questo sarà scopo dell'ingegnere informatico, dell'ingegnere elettronico, del consulente, del subappaltatore, della società di consulenza, quello che sia. Però nel campo dell'ICT il vostro ruolo di ingegneri gestionali è però quello di capire cosa vado a commissionare, capire cosa sto per costruire al mio interno o per conto terzi, capire... Quali funzionalità offre, quali costi può avere, quali processi gestisce, in modo da poter fungere da efficace anche interfaccia tra, diciamo un termine generico, cliente barra committente di un sistema e il livello più tecnico che poi lo realizza. Come sempre voi state nel mezzo. Allora noi. Per gioco, così, per dare un contesto, ci immaginiamo no? di essere, giusto per capire dove è confine, di essere in un'azienda che a un certo punto vuole realizzare un sistema informativo oppure aggiornare un sistema informativo esistente. Poi definiamo cosa intendiamo con sistema informativo, ma per ora prendiamolo così. E quindi siamo in mezzo a chi? Eh, siamo in mezzo a chi l'ha deciso, o chi la desidera, o chi l'ha comandato, o chi l'ha ordinato che può essere un cliente esterno che arriva da noi suona il campanello e dice «Senti, io avrei bisogno di una cosa che faccia questo». Oppure un committente interno, all'interno dell'azienda c'è un altro reparto a cui serve una certa cosa e noi hanno dato la grana o la gioia di seguire la sua realizzazione, da un lato. Quindi da un lato io devo innanzitutto capire cosa vogliono, capire cosa deve fare il sistema, e diciamo così accordarci esattamente su che cosa si vuole che è meno semplice di quanto non sembri infatti buona parte del corso sarà proprio su questo elemento e dall'altra parte a questo punto una volta che è chiaro che cosa devo realizzare dovrò tradurre questa mia conoscenza questa mia comprensione di ciò che deve fare il sistema informativo in istruzioni specifiche, useremo questo termine, che, le quali possono fungere da specifiche anche tecniche o punto d'arrivo di chi correrà la realizzazione tecnica. Chi correrà la realizzazione tecnica sarà o un altro gruppo di lavoro all'interno della, della nostra stessa azienda ipotetica, immaginaria, oppure tanto per rendere più esplicita la cosa, immaginiamoci un subappaltatore esterno. Quindi, di fronte a un'esigenza interna o esterna, analizziamo un sistema, ci facciamo un'idea del sistema informativo che va costruito e poi lo subappaltiamo intero o a pezzi. Allora, soprattutto nel caso del subappalto, voi immaginate che è critico definire esattamente che cosa il sistema dovrà fare, perché se tu sbagli a scrivere quello, e questa frase vi farò uscire la testa così, se sbagli a scrivere requisiti, le specifiche tecniche, il tuo fornitore è legittimato dal fare una cosa diversa, che a lui costa magari 10 volte di meno, vendertela per buona e dire, ma hai chiesto questo? Lì c'era scritto così, eh, ma no, era ovvio che no, era ovvio niente, c'era scritto una cosa, io l'ho fatta, ti sei dimenticato il pezzo più grosso, apri il portafoglio, perché poi questa è la logica. Allora, noi ci mettiamo in questa fase qui, in cui partiamo da un'esigenza di un sistema informativo e cerchiamo di arrivare a una sua descrizione tale per cui possa partire poi il processo di realizzazione. Questo è il focus di questo corso. Non impariamo né a programmare né a progettare la parte tecnica, eh? alcuni di voi questa frase piacerà, altri meno, eh, ma impariamo diciamo, la, la parte di analisi dei sistemi informativi. Ma poi centriamo ovviamente nel... Del, del contenuto. Adesso diamo qualche informazione di contesto. Allora, eh, tutto il materiale, i riferimenti, ciò che vi serve in questo corso, lo raccogliamo in questo sito. Allora, potete, se volete scrivere una cosa sola della lezione di oggi, scrivete questo. No? Che è il link breve che porta a questa pagina sistemi informativi aziendali in cui raccoglierò via via tutto il materiale su cui lavoreremo, okay? tutto il materiale comprese le slide, adesso non ci sono ancora quelle di oggi ma ci saranno nel pomeriggio, compresi informazioni, adesso questo sito qua è fatto allora nella prima pagina metto degli avvisi di solito, quindi quando lo aprite se ho delle comunicazioni non particolarmente urgenti le metto come avviso, se ovviamente è qualcosa di critico, di urgente eh, vi mando anche il messaggio attraverso il portale. Io scelgo, tra le... uh, diciamo così, scelgo di mettere materiale a disposizione su questo sito e non dentro il portale della didattica. Sempre che mi piace di più, mi è più comodo operativamente gestirmelo, ma anche perché so che, soprattutto adesso che siamo... molti di voi sono ancora alla triennale con anticipo, qualcuno fa il trasferimento, arriverà eh, la, diciamo, il decreto tra qualche settimana o mese. Per cui molti di voi adesso non hanno accesso al portale con la propria password o non a questo corso so che gente va e viene, i trasferimenti, eccetera. Allora, piuttosto di evitare, piuttosto di impazzire, io prevedo questo materiale libero, senza password, scaricabile da tutti e ci siamo tolti il pensiero, hm? senza dover Portale della didattica, lo usiamo per gli esami essenzialmente o per gli avvisi via mail, ma per il resto usiamo sempre questo corso. Quindi non stupitevi se andate sul portale e non trovate niente. Certo che non c'è niente, tutto qua. Tutto qua cosa, vabbè, a parte una pagina di introduzione che dice cose che già sapete, tra cui l'orario, ma se siete qui l'avete già scoperto, e poi c'è una parte materiale in cui via via caricheremo appunto il materiale del corso, cioè le slide, esercizi svolti in aula quando faremo degli esercizi, però io qua, magari a PC insieme a voi in aula, ciò che faccio lo salvo, lo metto a disposizione, gli esercizi di laboratorio, poi adesso parliamo di laboratorio, eccetera. Quindi se vogliamo il principio generale è che tutto ciò che passa da questo schermo ve lo trovate su quel sito. Se per caso non c'è qualcosa ricordatemelo perché vuol dire che magari mi sono dimenticato ma non è perché non voglio. Quindi la, la regola generale è che sia tutto lì. Questo ovviamente aiuta anche eventualmente chi avesse difficoltà a seguire, diciamo così, con continuità. Tutto ciò che passa compresi, compresi le lezioni. Nel senso che chi ha già avuto altri corsi con me lo sa, io ho l'abitudine di registrare le lezioni che faccio. Quindi al termine delle lezioni c'è questa pagina che io ho chiamato registro, in cui cerco di tenere relativamente aggiornato l'elenco delle lezioni e a fianco di ogni lezione comparirà un'icona da cui potete scaricare la registrazione della lezione. Lo screencast, quindi l'audio della mia voce e, eh, e la videata, lo schermo del computer. Eh, e a fianco nella colonna materiale comporreranno il link alle slide che vengono eventualmente utilizzate o i progetti che vengono eventualmente fatti e così via. Quindi, nella parte materiale ce l'avete organizzato per argomento, la parte registro ce l'avete organizzato in modo cronologico e in più ci sono anche i filmati. Mm? Poi c'è una parte esame che adesso non ci preoccupo ancora tanto, ma avrà modo di farlo più avanti, dove ci sono i temi di esame vecchi, essenzialmente e poco altro. Ah, forse le regole d'esame mi sono dimenticato di linkarle, ma parte questo. Quindi questo è il repository di riferimento nostro, in cui c'è il materiale che usiamo nel corso. Le persone che si avvicenderanno insieme a voi in queste 80 ore sono due. Uno sono io e l'altro Sebastian Sed che curerà eh, principalmente la parte di laboratorio. Anche se in realtà alcune volte ci scambieremo delle ore per cui a sorpresa verrò io in laboratorio e verrà lui in aula e così via, o cose del genere, ma non è un problema. Quindi, qui avete i nostri recapiti. Adesso poi, normalmente durante il corso, i recapiti non servono perché tanto ci vediamo fin troppo eh, frequentemente, ma normalmente servono nelle pause per gli esami, eccetera. Tutte le informazioni che ci sono anche sul sito del Politecnico, quindi nulla di nuovo. L'orario. Vabbè, con le lezioni abbiamo l'aula Pullman, a proposito, saluto l'ultima fila in fondo, eh, eh, proprio sopra il bar all'ora di pranzo, che è il massimo del sadismo, ehm, ma ci teniamo in salute così. Ehm, e poi abbiamo tre ore al giovedì, hm, nell'orario sfigato, quello che finisce alle 7 di sera, in un'aula sfigata, che è l'aula 16, No, per carta, non è bruttina, ma ad esempio la rete prende malissimo, per cui dobbiamo fare gli esercizi online, è sempre una, una sofferenza abbastanza profonda. Questo ci è andato, questo ci teniamo, essenzialmente. Um, lezioni barra esercitazioni, cioè non, non faccio una distinzione secca, queste sono le lezioni e queste sono le esercitazioni. Man mano che introduciamo gli argomenti, facciamo degli esercizi, a volte useremo le ore diciamo, di aula per fare esercitazioni legate al laboratorio, ah, quindi tipicamente eh, il laboratorio sarà tutte le settimane, un'ora e mezza divisi in due squadre, quindi un'ora e mezza una squadra, l'altra ora e mezza l'altra squadra, e eh, poi vedremo gli argomenti del corso, ma eh, ogni macro argomento del corso normalmente occupa due esercitazioni, due settimane. Per cui noi una settimana, la prima, cioè, traduciamo un argomento nuovo, per il primo che inizieremo giovedì, che è la modellazione concettuale, ci sarà il primo laboratorio, quell'argomento, il secondo laboratorio ancora quell'argomento, con esercizi un pochino più avanzati, un pochino più difficili, e noi cerchiamo di fare in modo che gli eventuali problemi che riscontriamo in laboratorio, cioè un dubbio che hanno in molti, cerchiamo di riprenderlo in aula. A volte facendo una soluzione rapida, oppure a volte facendo un altro esercizio diverso, mirato però su quelle cose, in modo da cercare di snellirle, eh, cercare di lisciare essenzialmente i problemi. Il laboratorio non si terrà oggi, no, vi ho mandato la mail ieri, quindi siete già tranquilli, vi vedo già pronti con il bermuda e pantofole per andare al mare. No, il tempo non permette. Ehm, quindi il laboratorio inizierà da martedì prossimo. Quindi, scusate, una domanda sull'orario, perché a volte magari capita di dover fare degli scambi di ore cose del genere. Or le ore prima di queste, siete liberi? Sì, e le ore dopo? Alcuni sì, alcuni no. Se qualcuno no, alzi la mano. Un certo numero di persone, e quella prima invece va bene per tutti. Solo lui, lei, non capisco. Due, sì. Quindi, vabbè, sono unità quindi cerco di, cerco di fare in modo di, di non spostarlo, Ma so che al limite, se riuscissi a trovare un'aula, potrei agganciare a queste ore o l'ora precedente o l'ora successiva. Se succede, magari succede una volta. Io ho il problema giovedì prossimo. Da capirci, che sono ovvio, eh, però vi faccio sapere. Già, già questa informazione per me è importante sapere che almeno voi ci siete. Poi se troviamo un'aula, è un problema successivo, ok. Uh, allora, dicevamo, SI per noi è la sigla che sta per sistemi informativi, ovviamente, e quindi noi dobbiamo, da un lato, capire di che cosa si tratta. Non c'è azienda, non c'è attività produttiva che non sia fallita, che non fa uso dell'informatica, che non gestisce almeno parte dei propri processi attraverso i sistemi informativi. E quindi questi sono strumenti che diventano eh, trasversali allo svolgimento di, delle attività all'interno delle aziende. Poi per carità ci sono alcune aziende, alcuni settori industriali dove, guarda caso l'informazione è il prodotto o l'elaborazione dell'informazione, pensate ai media, no? dove eh, il loro prodotto è sotto forma di, di, di, di bit essenzialmente, di informazione in cui appunto la gestione dell'informazione stessa all'interno dei sistemi informativi è il processo principale produttivo, ma anche le altre aziende magari che producono beni o servizi hanno bisogno comunque di gestire l'informazione relativa a tali beni e a tali servizi e questa gestione dell'informazione al giorno d'oggi non può prescindere dall'organizzazione di un sistema informativo. Poi tra un attimo definiremo che il sistema informativo non è solo il o i computer o i server, no? ma è anche un insieme di altre informazioni che gravitano intorno e non tutte sono o vogliamo che siano, devono essere o possono essere memorizzate dentro un computer. No? Quindi sono sistemi informativi in parte informatizzati, in parte ancora no, ma va bene. Se, immaginiamo una cosa molto semplice, se voi pensate a un magazzino in cui ci sono dei carrelli che si spostano o delle merci, ciascuno ha il suo bel codice a barre, quello non è informatico, è un pezzo di carta, ma contiene dell'informazione che viene gestita in un ciclo eh, che serve per tracciare esattamente dov'è quell'oggetto quell e che cosa sta trasportando e a chi deve andare. Quindi, pur essendo un oggetto non informatico, un pezzo di carta, eh, il nome di quest'aula che ci salva si chiama 1B, è un'informazione, che noi abbiamo usato per entrare dalla porta giusta, ma magari abbiamo anche usato il sistema informativo per vedere dove era la lezione, o chi è nuovo qua al Politecnico per vedere dove si trova, nel labirinto, in quest'aula. Quindi ci sono le due facce dell'informazione, a volte è presente nel mondo reale, a volte è presente nel mondo informatico e noi dobbiamo riuscire a vederla nel suo flusso complessivo, nel suo ciclo complessivo. Faremo anche dei flash eh, di tipo tecnologico, non per imparare a progettare, ma per capire di cosa sta sotto. No? Cercheremo di darvi qualche eh, nozione, soprattutto poi sulle fasi di progettazione, sul tipo di sistemi. Non abbiamo purtroppo il tempo di farlo in questo corso, ma una delle, cose che, una delle sensibilità che in qualche modo voi dovreste riuscire ad acquisire è quella dei costi. Ah, voglio un sistema che faccia questo e quell'altro. Quanto costa? Quanto costa la cui risposta non deve essere la classica risposta, non posso dire la parola perché sono registrato, eh, arbitraria del marketing. Ricordiamoci eh, su un prezzo, basta che sia, basta che riesca a piazzare, basta che riesca a venderlo. No. no. Dovrebbe essere il costo reale, poi magari lo vendo a un prezzo diverso. Magari arriva il marketing e dica: Bellissimo, abbiamo la commessa e facciamo questo: quanto ci danno? E tu sbianchi perché dici: Questo non riuscirà a fare neanche il gommino della sedia, altro che il, il salotto. E, quindi è importante che voi abbiate la percezione sia dei costi materiali, ma quella di meno è più facile perché uno poi chiede il preventivo, ma soprattutto poi dei costi in termini di, di lavoro. Quanto è complesso, quanto è complicato fare le cose. Allora, per capire quanto è complicato il lavoro degli altri, dovete soffrire un po' voi. Dobbiamo provare a farlo, un pochino, per andarci dentro, no? per capire se è, se è davvero complicato, se si sta marciando sopra, oppure se è veramente non è fattibile, perché sta poi starà poi probabilmente a voi anche il giudizio di questi aspetti. E in tutte le fasi di sviluppo, quella su cui ci concentriamo nel corso, è la fase iniziale, perché è quella più critica, abbiamo modo di commentarlo più volte, eh, cioè la cattura e la formalizzazione dei requisiti. Cioè riuscire ad arrivare a un certo punto a mettere nero su bianco, ma non solo nero su bianco, nero su bianco in modo non ambiguo, chiaro e preciso, che cosa deve fare questo sistema? Perché è la base per poter fare l'analisi dei costi, perché è la base per poter fare poi i contratti di outsourcing, perché è la base per poter chiudere una vendita. Di che cosa stiamo parlando? E non lo possiamo scrivere in tre fasi messe lì la belle meglio che non vogliono dire nulla. Perché altrimenti saranno problemi dopo. Per noi che abbiamo firmato o consigliato o approvato quella fase. Quindi questo sarà... Probabilmente il 70% del lavoro che faremo nel corso sarà proprio su questo punto. E poi impareremo delle tecniche per la cattura dei requisiti, un pochino, ma soprattutto poi per la formalizzazione dei requisiti. E ci accorgeremo che tu prendi una pagina che descrive che cosa fa un sistema, la leggi la prima volta e ti sembra tutto chiaro, benissimo, abbiamo capito. Poi quando la cominci a rileggerla saltano fuori domande, punti interrogativi, punti non chiari, ambiguità punti da decidere che non sono ancora detti ma dobbiamo poi capire se farlo così o farlo cos'ha e quindi ci servono degli strumenti più precisi strumenti rappresentativi eh? diagrammi, tabelle, elenchi in cui riuscire a descrivere in modo comprensibile e completo il nostro sistema informativo che sarà il sistema informativo che vorremmo costruire e sul comprensibile ragioneremo più avanti a chi deve essere comprensibile eh? sia al cliente che è al fornitore. Eh, quindi, vabbè, vi abbiamo già detto questo. Quindi, se vogliamo, nella, nella fase di ehm, sviluppo del sistema informativo, questo è una classica, un possibile processo, una classica impostazione a V, no? in cui parto dall'alto, analizzando un problema, definendo i requisiti necessari a risolvere il problema. E poi, sulla base di questi requisiti, faccio una progettazione del sistema e l'implementazione del sistema stesso. Una no, volta no, implementato, il sistema deve essere verificato prima di essere accettato. Adesso, quando si parla di verifica, dopo le centrali della Postfag, è ehm, un eh, <ride> periodo un però, eh, concettualmente, a un certo punto, faccio delle verifiche per dire il sistema è completo, è funzionante, e faccio come deve fare. Un lavoro non è mai finito quando è finito, è finito quando è accettato e per accettarlo devo aver verificato che faccio ciò che devo. sono solo a metà quando ho finito di implementare. Allora, noi immaginiamo che da questa freccia in giù se ne occupi qualcun altro, ok? Noi, in questo corso, in questo corso ci occupiamo dei primi due scatolini ma dobbiamo predisporre le cose, l'informazione e la documentazione in modo che da qui in poi chi deve lavorare sappia su cosa deve lavorare. Perché poi qualcun altro magari farà la progettazione tecnica e l'implementazione, ma poi ci arriverà un sistema e dovremo dire che in fase di registrazione va bene o no. Ma va bene sulla base di cosa? Di ciò che vi ricordiamo, di ciò che vi ho specificato qui dei requisiti che ti ho dato. Se io non ti ho dato un requisito e poi tu mi consegni un sistema che non faccio che volevo io, non importa se faccio che volevo io. Importa che faccia ciò che c'è scritto nei requisiti. Se nei requisiti non ho scritto ciò che volevo, colpa mia. Perché altrimenti sì, sì, si entrerebbe nel caos. Ma anche perché tu, voi immaginate che da quando immagina, comincio a concepire un sistema informativo a quando ci lavoro pronto, passano magari degli anni. Allora, ma sì, io due anni fa pensavo che avremmo potuto fare. No? Queste frasi, che so, si sentono dire purtroppo. Ecco, noi cerchiamo di darci un metodo di lavoro, e mi piacerebbe che voi riuscite a portarlo nelle aziende in cui dovete lavorare, in cui non è... mi sembra che tu pensassi che... Ma c'è scritto questo. Le aziende più grandi già hanno processi di questo genere, soprattutto quando sono in certi settori industriali dove sono richiesti certi tipi di certificazioni. Ma la maggior parte di voi non andrà a finire nelle aziende grandi, quelle medie e medio-piccole, dove a volte non c'è ancora questa cultura. Per cui, se magari devo fare un pezzo meccanico o un pezzo architettonico civile, faccio tanto così di disegni, ma se devo costruire un sistema informativo non basta una chiacchierata al bar o quello di questo genere, no? E poi dopo ti lamenti che non funziona, non fa quello che ti serve. Non faccio che serve a chi lo deve utilizzare. Questo è l'obiettivo vero, nascosto, di questo corso. E, vabbè, questo vi dovremo raccontare un pochino, questo oggetto sistema informativo di cui fino a abbiamo sempre parlato, non abbiamo mai definito esattamente cos'è, eh, e poi... Capire un pochino qual è. Noi stiamo parlando del sistema informativo, ma in realtà stiamo parlando di ciò che avviene in azienda. Il sistema informativo da solo, non serve a niente. Il sistema informativo serve per supportare e aiutare i processi che avvengono all'interno dell'azienda. Quindi modellare i processi aziendali, modellare o descrivere i processi gestiti dal sistema informativo, eh, sono un in tutt'uno. Perché non posso pensare che il sistema operativo organizzi i processi in un modo completamente separato o alieno a quelli dell'azienda. Poi, per carità, uno può decidere che modifichi i processi dell'azienda per mappare quelli che il sistema operativo offre. Il sistema offre, come in alcuni casi succede. Eh, però Ci daremo essenzialmente gli strumenti per poter descrivere queste cose. Eh, parleremo anche di sì, è scritto sistemi informativi manageriali, ma essenzialmente del come si può fare ad alto livello a capire se un determinato processo sta funzionando come dovrebbe. Non sto parlando di informatica, sto parlando di processo aziendale. Ma se io eh, nel momento in cui ho un processo aziendale che è gestito in parte o in buona parte da un sistema informativo, quel sistema informativo ha delle informazioni preziosissime per capire cosa sta succedendo all'interno della mia azienda eh? e quindi impariamo a misurarli, impariamo a prendere delle misure e a definire queste misure parliamo di KPI a un certo punto nel corso e li vedremo dal punto di vista di come si estraggono da un sistema informativo e come si definiscono in modo che siano anche ancora una volta non ambigui e poi effettivamente utilizzabili no? a livello gestionale. Ehm, vabbè. Questo è il grosso modo l'elenco dei macro argomenti, è inutile adesso entrare troppo nel dettaglio perché rischierei di dire nomi o sigle eh, senza un significato, senza che siamo in grado di attribuire un significato. Eh, qui torniamo sui laboratori. Allora io la divisione di squadra ho ancora messo dei punti interrogativi, sia perché non è urgente, perché non è per oggi ma per martedì prossimo, eh, sia perché mi piacerebbe ancora avere l'elenco degli studenti un pochino più assistato, perché ogni giorno compaiono nuovi studenti, vengono realizzati, sono diciamo, appena eh, spostato la scadenza per caricare il carico didattico e quindi per il nostro piacere passano una settimana in più prima di sapere chi avremo e quindi diciamo, vediamo per venirci a fare una prima divisione sulla base degli iscritti che ci sono e poi eventualmente vediamo come aggiustarli. Quindi per ora metto il punto interrogativo, riprendiamo questo tema giovedì. Ehm, sono orari non troppo sfavorevoli, insomma, per cui non mi aspetto troppe lamentele che deve finire nel, nel turno 2, non nel turno 1 perché arriva più tardi, eccetera, e comunque. Eh, da, dalle 14.30 alle 16, il primo turno, e 16.30 al secondo turno. Poi ditemi voi, eh, so che altre volte per eh, mitigare il disagio, se così vogliamo chiamarlo, eh, in altri corsi si fa squadra alterne, cioè una settimana si fa in un modo, l'altra settimana si fa in un modo successivo. A me non sta niente a farlo, se voi volete possiamo farlo così. Eh, poi ricordatevi solo perché in che settimana siamo, per, per sapere in che, squadra, in che turno andare. Storicamente questo è un problema per la prima metà del corso, poi normalmente il numero di persone che frequenta tende a diminuire e quindi diventa anche meno, eh, meno critico, diciamo così, attenersi al, al corso. Se anche in quella divisione avete dei problemi eh, potete scambiare di turno ma scambiandovi. Cioè, le prime settimane il laboratorio sarà molto pieno, no? Eh, L'EP lo conoscete, ha una capienza limitata, anche due per macchina, ma di più non si può entrare. Per cui, se ci sono dei problemi per cui uno di voi non può venire nel turno che gli è stato assegnato, trovi un'altra un persona da scambiarsi, no? In modo che almeno il numero complessivo di persone rimanga quello giusto. Io non voglio gestire questo processo ah sì, posso, viene. cercate di organizzarvi responsabilmente insomma siamo la magistrale quindi è giusto che sia così eh, e spero di non dover intervenire perché magari ci sono mille persone in un turno e dodici nell'altro ecco. non, non fatemi intervenire sarebbe abbastanza una, una perdita di tempo antipatica okay? quindi cercate di attenervi delle squadre nel caso in cui realmente non possiate trovate uno scambio 1 a 1 con qualcuno che voglia fare lo scambio inverso questo è proprio ai fini di riuscire a starci in laboratorio, ma anche riuscire a seguirvi. Soprattutto noi avremo poi a un certo punto un borsista che ci aiuta in, in laboratorio, ma per le prime settimane no, perché come ben sapete i bandi si chiudono molto tardi e quindi prima di avere i borsisti assegnati ai corsi passano un paio di settimane. E quindi se le prime settimane che sono quelle più critiche dove c'è più gente, siamo in meno a potervi assistere, se poi in un turno c'è troppa gente, veramente ci sono persone che stanno un'ora e venti con la mano alzata, senza poterli parlare. No. Cerchiamo di evitarlo, so che l'anno scorso ci sono stati un paio di momenti un po' critici, per questo spendo un po' di tempo alla prima lezione, per dire veniamoci incontro, in modo che anche noi riusciamo a fare bene il nostro lavoro, di aiutarvi in laboratorio. L'esame. L'esame è un esame scritto, una prova scritta, di due ore, su carta, eh, che è composta di due parti, che le chiamiamo con tanta fantasia parte 1 e parte 2, eh, la parte 1 è un'analisi di un caso di studio e la proposta di una soluzione. Durante il corso noi trovere, eh, impareremo varie tecniche che ci servono proprio per, per fare l'analisi, e la modellazione dei requisiti, dei processi, dei concetti di un sistema informativo. Um, i, capitoli, diciamo, li chiamiamo così, I capitoli del corso sono circa 7, 7 macro argomenti. Di questi macro argomenti all'esame ne scegliamo quattro, ogni appello ce ne sono quattro. Quattro domande, quattro esercizi da fare. Far tutta la progettazione, cioè le varie cose, i vari sette fasi che, che impareremo nel corso, sarebbe troppo lungo per le due ore a disposizione, ne scegliamo tutto insieme. Diverso di appello in appello. Sono esercizi che sono analoghi a quelli che facciamo in aula, ma soprattutto in laboratorio. Cioè la seconda esercitazione di laboratorio che faremo sulla modellazione concettuale ha la stessa identica difficoltà di una domanda che può capitare all'esame. Quindi noi in pratica iniziamo a fare temi d'esame da subito, visto che appunto ci sono queste quattro domande, che sono quattro esercizi, diagrammi diversi da fare, e noi questi diagrammi li impariamo uno alla volta, circa al ritmo di uno ogni due settimane, tre settimane, quelli che sono richiedono un pochino più di impegno. E quindi all'inizio inizieremo con un capitolo che corrisponde a una delle domande che possono capitare all'esame. Quindi possiamo già cominciare già da, lì, già, già da subito. In realtà poi quando ci avvicineremo alla fine dell'esame scopriremo, lo vedremo già subito in realtà, che questi capitoli non sono separati, sono tutti collegati tra di loro, nel senso che sarà molto importante la coerenza tra i vari tipi di descrizione che daremo. Cosa che, ci risulta difficile fare durante il corso dove vediamo un argomento per volta, allora magari diamo degli esercizi un pochino eh, verticali, centrati su quel tipo di, di, di modello che dobbiamo fare, mentre invece nell'esame, quindi nella parte finale del corso, anche nelle esercizazioni, punteremo molto di più anche a fare in modo che un'informazione che ho messo in un diagramma sia coerente dall'altra parte e non dicano cose diverse, diversa, chiamarle cose nel modo giusto, eccetera. Eh, per questo nel, nel, nel ritmo... Di un argomento in due settimane, ogni tanto faremo un esercizio tra virgolette riepilogativo in cui vi chiediamo anche di tornare indietro, magari prendendo anche pezzi di esercizi vecchi e, eh, e fare una, diciamo così, un tutt'uno coerente internamente. No? Quindi la, la progressione degli argomenti e dei laboratori e degli argomenti di laboratorio segue praticamente pari pari il tipo di domande che ci saranno all'esame, le domande ve le posso già dire adesso. Quali sono l'esame? Sono sempre le stesse. Ciò che cambia è il caso di studio a cui si applica. Descrive il modello concettuale per il, di sopra per il caso di studio sopra riportato. Quello c'è, sempre, tutti gli appelli, sempre. Descrive il modello di processo relativo al caso di studio descritto. Sempre, tutti gli appelli, poi gli altri due cambiano. Ok? 27 punti per questa parte. E poi ci sono tre domandine sulle parti meno progettuali, che sono, sono chiamati esercizi, non domande, dove dovete sviluppare una parte di progetto. Poi ci sono le domande sull'altra parte del corso, che è quella un pochino più chiaro, teorico, teorica, teorica, nazionistica, definizioni, no? come il sistema informativo si integra, qual è la teoria dietro i diagrammi che, che facciamo, no? come, come vanno interpretati, e così via. Sono tre domande di cui due risposta chiusa a crocette e una risposta scritta libera ma quattro righe, ecco, una cosa di questo genere. E questo dà sei punti in totale. Il totale complessivo sapete contare, è sovrabbondante eh, proprio per avere un pochino di margine in più. Il materiale di studio, l'abbiamo già detto, sono oltre che i di saranno sempre sul sito e le video lezioni, stiamo realizzando una dispensa del corso, piano, io piano, eh, in via di realizzazione, cercheremo di, di fare in modo che per tre quarti la parte della fine del corso sia completa la dispensa, ma stiamo realizzando sulla base delle lezioni dell'anno scorso. Abbiamo visto da due studenti, abbiamo fatto lo corso, lo corso, lo e... mi un piccolo bando scorso, gli studenti del corso, che erano giù nei punti meglio, mi ha dato un microcorso di studio, queste due persone, una del primo corso e è del secondo corso, che ci hanno fornito gli appunti in modo elettronico e adesso stiamo cercando di sistemare, mettere il bella, una dispensa, che segua fedelmente gli argomenti del corso. È un pochino più del dominamento ordinato essenzialmente della lezione, però può per tornare da mm? e... qui. Quindi... Ve la daremo a pezzi, essenzialmente, un capitolo per volta man mano che, che riusciamo a fare capitoli e che, che tratteremo nel corso l'argomento opportuno. Alla fine del corso ci sarà questa dispensa che poi eventualmente l'anno prossimo si trasformerà in un modello proprio, ma vediamo. Eh, una cosa che eh, apprezziamo di sicuro è se ci segnalate degli errori all'interno della dispensa. Non promettiamo punti di più all'esame se ci segnalate degli errori, ma. Eh, se lo fate, eh, chiaramente è, è benefico per tutti, visto che è un lavoro work in progress, errori di qualunque tipo, chiaramente quelli concettuali sono più importanti di quelli di partitura che si trovano più facilmente. Questo ovviamente comparirà sul sito del corso, a pezzettini, via via. Poi ci sono, per chi, per chi invece è più interessato, ci sono anche dei, te, dei libri di testo, dei propri, eh, questo sotto è quello che si usa... In, negli Stati Uniti, per trattare questo, questo tema, è un tomone gigantesco. Eh, prenderemo alcuni argomenti, ma non state preoccuparvi più di tanto, si trova anche in giro, quindi se vi serve, se siete curiosi, di andare a vedere, a vedere più approfondito alcuni aspetti. Eh, in italiano c'è solo questo libro, cioè, l'unico che tratta grossomodo questo argomento è questo libro che comincia a essere già anche un po' vecchiotto, eh, co Pardon, cosa, cosa ho fatto? Eh, copre di più, copre maggiormente la parte teorica del corso, e un po' meno quella progettuale, perché la progettuale ci, ci basiamo di più appunto, sulle, sulle slide e sulle sezioni di laboratorio. Ma io immagino che col, col materiale che mettiamo a disposizione dovrebbe essere sufficiente, non, non dico come riferimento diciamo così, aggiuntivo se qualcuno fosse interessato. Come introduzione generale io penso di aver detto ciò che avevo in mente, se ho dimenticato qualcosa, se avete delle domande, se no apriamo il vaso di Pandora e cominciamo a vedere cosa esce fuori. Allora, ovviamente partiamo dall'inizio, dalle definizioni. Le slide sono in inglese, non è un problema per nessuno, vero? Eh, il corso lo teniamo in italiano, l'esame lo facciamo in italiano, ma le slide sono in inglese, punto. Non è argomento di discussione. Um, definizione dei sistemi informativi. Che è l'argomento, il titolo del corso. Di che cosa stiamo parlando? Allora, eh, il sistema informativo noi lo possiamo intendere in due modi, in un senso, in un ambito più ampio o più rispetto. In senso ampio, in senso lato, un sistema informativo, leggo la prima definizione, è un sistema che memorizza ed elabora informazioni utilizzate dalle organizzazioni. informazioni, in inglese non c'è il plurale la parola information, ma in italiano sì. Quindi un sistema non c'è scritto di carta o di computer, è il sistema o l'insieme di sistemi che usiamo per gestire, memorizzare e lavorare le informazioni che la nostra organizzazione utilizza. Cos'è questa parola organizzazione? È un termine generico che ci siamo inventati in direzione di fare perché ciò che diremo funziona sia per l'azienda sia magari per un ente, un ente pubblico. Quindi per evitare di dire ogni volta ente oppure azienda oppure servizio oppure bla bla bla, usiamo questo termine neutro, organizzazione, che li ricomprende tutti. Con qualche distinguo se è un ente o un'azienda, ma alla fine, eh, dal nostro punto di vista, dal punto di vista del sistema informativo, c'è pochissima differenza. Quindi, questo sistema informativo in senso lato, in senso ampio, comprende sicuramente i computer, ma comprende anche l'informazione che è gestita su carta, comprende anche le persone che gestiscono questa informazione, che sono degli li chiamerò attori, non che svolgono una parte all'interno del processo, e ovviamente il software che gira su questi computer. Quindi spero che il sistema informativo in senso lato è l'insieme degli strumenti e delle persone che usano questi strumenti nel momento in cui elaborano queste informazioni, trattano queste informazioni. Noi a un certo punto ci chiederemo più volte se una certa azione lascia traccia o no nel sistema informativo. Eh, stampo un foglio di carta, questo lascia traccia sì perché poi c'è il foglio di carta con l'informazione sopra. Prendo un foglio di carta bianco da un cassetto e lo strappo in due, questo lascia traccia nel sistema informativo no? Non c'è l'informazione di sopra minciampo e cado, non è successo, minciampo, cado, vado in infermeria, sì perché probabilmente loro scrivono da qualche parte che sono arrivati, eh. quindi noi dovremmo sempre, è vero che descriviamo i processi che avvengono nell'azienda o nell'organizzazione, ma dovremmo sempre chiederci quali di questi processi sono tracciati dal sistema informativo e quali semplicemente avvengono e basta, magari sappiamo che avvengono ma non siamo, non siamo in grado di dirti quando, come, dove, chi sono avvenuti o se sono avvenuti puntualmente che il sistema informativo non lo sa. Informativo è inteso ovviamente come dati gestiti dai computer e dati rappresentati e formalizzati, anche appunto, diciamo sul cartaceo per, per, per banalizzare. Questo è il sistema ampio di cui ci occupiamo, che dobbiamo comprendere. All'interno di questo sistema ampio che gestisce le informazioni per l'azienda ce n'è un sottoinsieme che è il computer-based information system. Cioè, il sistema informativo, informatico, diciamo noi, il sistema informatico possiamo dire direttamente, come abbreviazione, la parte informatica del sistema informativo. Quindi questa definizione, di sistema informatico e non informativo, che do, è più distretta. È un sistema computer-based, quindi informatico, che memorizza ed elabora le informazioni usate dall'organizzazione. È la stessa cosa ma la differenza è che prima parlo di system in generale, quindi un sistema ampio, e sotto parlo di computer based system, sistema informatico, solo la parte informatica, ciò che non è informatizzato non lo vedo qua dentro. È la parte che in qualche modo dovremo andare a progettare, ma da sola non basta, il sistema informatico, per avere un senso, per avere un'utilità, deve far parte di un sistema informativo più ampio. Perché il computer da solo non se la può cantare e suonare da solo. Deve interagire, ovviamente, con il resto dei processi, con il resto dell'informazione che entra, che esce, che viene gestita dalle persone, vista dagli utenti, vista dei clienti, vista dei fornitori o fornita. Quindi la nostra ottica sarà di concentrarci sui requisiti di un sistema informatico, che nel nostro esercizio mentale dovremmo mandare, acquistare da un fornitore esterno, quindi dovremmo specificare, descrivere che cosa fa, specificare un sistema informatico all'interno di un sistema informativo. L'ultimo appello, avevamo dato un esercizio sui biglietti del Trump. Il biglietto del tram è qualche cosa per cui nel momento in cui viene emesso stampato il sistema informatico ha il dato, il codice del biglietto che viene emesso. Poi questo qua diventa un pezzo di carta. E quindi è, è ancora parte del sistema informativo, perché lui porta un'informazione, quante corse c'è ancora, ma non è più parte del sistema informatico. Ma poi quando lo timbro la sembraticia a sua volta ritrasmette l'informazione che quel codice è stato usato, quella corsa è stata spesa e quindi quell'informazione che rientra nel sistema informatico, ha sempre fatto parte del sistema informativo, ma per un attimo non era informatizzata e poi l'ha ritornata, l'ho ridiventata. Il confine non è così netto, In continuo stiamo facendo Eh, quello che state facendo voi adesso, di prendere appunti, è prendere informazioni che stava sul mio PC, quindi in un sistema informatico, e trascriverle su un pezzo di carta. Spero non trascriverla perché sarebbe riduttivo, eh, però trasformarla in qualche cosa che rimane scritto sul vostro quaderno, quindi parte del, si del sistema informativo della classe. Non a caso, che ciò che avete scritto sul vostro quaderno, qualcuno va a casa e se lo sbobina, se lo mette a computer, qualcuno lo fotocopia, lo dà al compagno e questa informazione gira, secondo certi ben definiti processi. Qualcuno lo legge e dice fa schifo, lo butta via, ma fa comunque parte del processo. Ok? Qualcuno lo scannerizza, lo manda a un altro e ritorna in forma informatica. Um... Se prendiamo il testo del mi dà una definizione anche più precisa del sistema informativo, riconoscendo il fatto che sia un sistema composto da componenti interrelati, intercorrelati tra di loro, che devono lavorare insieme. Per far cosa? Per raccogliere, lavorare, memorizzare, diffondere informazioni. Lì ci siamo sempre ovviamente, diciamo, il sistema che lavora le informazioni. Sembra scontato: c'è cioè, un sistema che non è un monolita, un blocco unico, è tanti blocchi ciascuno farà un pezzettino. Quindi sono dei component, componenti diversi, interrelated, sono correlati in qualche modo, collegati in qualche modo. Se non altro per il fatto che devono gestire la stessa informazione, sono tre case a uno e entrano nell'altro. E poi c'è questo bellissimo working together. che sembrerebbe scontato, ma nella pratica è sempre un gran casino. far sì che due sistemi informativi che gestiscono un flusso di informazioni effettivamente lavorino bene insieme. Quante volte nell'ultimo anno avete scritto a mano un numero di telefono? Magari per spostarlo da un computer a un telefono, o per darlo a un'altra persona avete dettato o scritto a mano. No. Dopo vent'anni che ci sono i telefoni, i dieci che ci sono gli smartphone, dobbiamo ancora tras trasmettere il numero di telefono a mano, no? su carta oppure a voce. Poi dopo l'altro ti farà la chiamata e ti dà il suo, ma tu il primo glielo devi dare tu. O ce l'hai nella mail e lo li mettere nel telefono. Salvo casi particolari, invia, e eh, vabbè, può esserci ma... È un caso particolare, non è il caso normale. Allora, se questa è una funzione banale non ce l'abbiamo ancora risolta, immaginate quando avete dei sistemi informativi giganteschi, 200.000 righe di codice di programma che devono parlarsi tra di loro. Poi magari sono di fornitori diversi, poi magari sono fatti in anni diversi o in decenni diversi. Figurati quanto si parlano bene insieme. Ehm. E queste informazioni, che, che se ne fanno queste informazioni? La gestione di queste informazioni serve per supportare varie fasi. No? Eh, L'Odon qua ne elenca le principali, le fasi di decision making, cioè decisioni informate sulla base dei fatti, dei dati. Coordinamento, decidere cosa va fatto, dentro il coordinamento ci sta la pianificazione. Controllo, cioè la verifica che ciò che era stato deciso, sta avvenendo come previsto, oppure meglio, oppure peggio, l'analisi dei risultati è importante come le altre la visualizzazione degli stessi, cioè permettere di vedere cosa sta succedendo, permettere di vedere sia il singolo dato di dettaglio, ma anche e soprattutto la vista d'insieme. Il singolo dettaglio non ho bisogno tanto del sistema informativo, ce l'ho davanti agli occhi, posso, posso anche averlo in un foglio di carta però ciò che mi dà il sistema informativo è poter aggregare informazioni provenienti anche da parti diverse dei processi e poterle confrontare questo è il tipo di bestia che, che stiamo cercando di definire è il sistema informativo che è fatto di hardware, software e di conoscenza la parte informatica ovviamente ha dentro l'hardware e il software programmi fatti per girare su un hardware ma il sistema informativo è anche fatto di Conoscenza, persone che hanno le conoscenze dei processi, che sanno che una certa cosa si fa in un certo modo, che sanno che a un certo punto occorre compiere una certa azione. E queste dobbiamo tenere presente. Anche riuscire a rappresentare qual è il ruolo all'interno dei processi svolto dalle persone. Sempre mettendo gli occhiali, il filtro che dice io posso vedere solo ciò che è la città di sistema informativo. Quindi se nella pausa pranzo gli impiegati vanno a fare un giro oppure vanno a giocare a calcetto, non lo so. Se vanno in mensa magari lo so perché ho il badge aziendale. No? Eh, vabbè, qui c'è la definizione che davamo prima di organizzazione oppure azienda, dice semplicemente ciò cioè che è bezzetto a parole, cioè usiamo il termine organizzazione che comprende tutti i tipi di enti, organizzazioni, aziende, amministrazioni, squadre, ospedali, eccetera, eccetera. No? Uh, useremo sempre questo termine. Quindi noi abbiamo questo sistema informativo che però non vive da solo. Abbiamo già detto, abbiamo una scatola più piccola che è il sistema informatico fatto di hardware e software. Questo sistema informatico gestisce informazioni all'interno del sistema informativo. Che comprende dentro anche le persone nel momento in cui interagiscono con le informazioni e le altre forme di rappresentazione dell'informazione. Sistema informatico e sistema informativo. Sistema informativo che a, vive all'interno di un'organizzazione, in realtà vive così come l'organizzazione, in un ambiente più ampio, ambiente fatto di enti esterni, i clienti, i fornitori. Le amministrazioni, lo Stato, i concorrenti, gli azionisti, sono tutte entità esterne all'organizzazione che però interagiscono con l'organizzazione stessa. Quindi c'è un ambiente, questo environment, che circonda l'organizzazione e di cui il sistema informativo in qualche modo deve tenere conto. Quindi le informazioni che io elaboro, a volte, sono anche informazioni che rappresentano qualcosa che avviene nel mio esterno. Anzi, di solito se un'organizzazione produce qualche cosa, avrà dei clienti, e quindi il sistema informativo tratta le richieste dei clienti, avrà dei fornitori, e il sistema informativo tratta gli ordini dei fornitori. Quindi devo rappresentare sicuramente informazione relativa ai processi interni, ma anche informazione relativa alle entità esterne con cui la mia organizzazione deve interagire. Poi ciascuna di queste entità esterne potrà avere un suo sistema informativo che fa altre cose. Questo è un altro discorso. Può darsi che quel mio sistema informativo si parli col suo, ma va bene, questo è già un livello successivo. Faccio un esempio più concreto. Io, se devo pagare delle fatture, ho bisogno delle coordinate bancarie. E quindi, nel mio sistema informativo, ci saranno dei dati relativi alla banca del mio fornitore. Io rappresento informazioni relative all'esterno, al fornitore e alla banca. Poi non vuol dire che il mio sistema informativo sia collegato con la banca per fare il pagamento in automatico. Può essere come può non essere. È indipendente, è un'altra funzionalità una che può è Può benissimo darsi che io poi vado allo sportello oppure mi collego con l'on banking al sistema informativo della banca e faccio il pagamento, ma non sul mio sistema informativo che si su quello della banca. È un scala Quindi un conto è avere informazioni su, un conto è interagire con entità esterne. Eh, All'interno questo sistema informativo ha un ciclo molto semplice. Raccoglie delle informazioni, viene a conoscenza di informazioni, questa fase di input, in cui il sistema informativo viene a conoscere le informazioni che vengono arrivate. Come? E qualcuno ce l'ha messo dentro. L'input all'interno del sistema informativo avviene spesso attraverso gli utenti del sistema informativo stesso. Qualcuno che inserisce dei dati, qualcuno che ha caricato un ordine, qualcuno che ha passato il badge in un, in un passaggio, qualcuno che ha premuto un tasto, qualcuno che ha infilato il banco ma una fessura. Qualche azione esterna fo fornisce dati al sistema informativo. Oppure il sistema informativo in alcuni casi si può andare a prendere da solo i dati. Ho letto il sensore della temperatura, ho scaricato il le previsioni del tempo di oggi. Eh, ho acquisito in automatico il valore di borsa di determinati titoli su cui sto investendo, perché sono già disponibili in forma informatizzata da qualche parte. Quindi alcuni input possono essere reperiti senza l'intervento umano degli operatori, altri invece sono reperiti attraverso l'intervento umano diretto o indiretto. Cioè se io apro un'interfaccia e scrivo dei dati, lo so. Se io magari passo da una porta, passo strisciando il badge per aprirla, la mia azione lascia comunque una traccia, un input nel sistema informativo, ma io in realtà sto facendo altro, sto pensando ad altro. Quindi è una, eh, un effetto collaterale di tensione che sto facendo il produrre un input, non è l'effetto primario che invece avrai se usare l'interfaccia. In Quindi questo sistema informativo riceve queste informazioni in ingresso, e in qualche modo la devo elaborare. Vabbè, allora, memorizzarla ovviamente. Se lo ricevo la posso cancellare o ignorare, ma più, più probabilmente se mi è costato fatica acquisire o far sì che qualcuno inserisce un'informazione è perché la voglio ricordare. Ma ricordare non basta, bisogna poi anche elaborarla. Cioè trasformare informazioni di ingresso in informazioni di uscita. Trasformare un ordine in una fattura. Aggiungendo, incrociando, mescolando dati, facendoli opportunamente nel tempo. ad esempio il biglietto di prima, far sì che quando qualcuno timbra il biglietto io tenga conto che delle 15 corse che aveva caricate ne è già usata una. Quindi aggiornare dei dati. Ecco, questi nuovi dati calcolati a partire da quelli precedenti, essendo arrivata nuova informazione, sono l'output del sistema informativo. Se il informativo non produce... Mucche, okay. non dati, tutte informazioni. Poi queste informazioni magari si trasformano in mucche, se cioè, quelli spendono in un'azienda eh, un agricola. Ma questo non lo fa il sistema, informativo, il sistema informatico da solo, il sistema informativo da solo. Poi ci vuole chiaramente no, l'effetto umano. Ma poi può generare informazioni che servono a attivare un certo processo produttivo, pratico concreto lui non lo vede ma dice ok adesso va fatto questo. E questo è il flusso principale. Dopodiché ci può essere un flusso di, di ritorno in cui sulla base dell'output che è stato generato, o meglio ancora sulla base della relazione tra input età e output, possiamo andare eventualmente a ritarare, ridefinire un input del processo. Eh? Un pochino stiamo... Uh, vedendo sia il processo operativo, input elaborazione output, sia il processo di gestione. Il processo di gestione faccio un passo indietro, vado a vedere cosa c'è stato, cosa ho fatto, cosa è successo, cosa sta avvenendo e dico va bene o non va bene. Se non va bene devo cambiare qualcosa. E quindi ho un ritorno indietro, sulla base dell'output che ho ottenuto, devo modificare qualche cosa. Torno indietro, modifico gli input, modifico il processo. Quindi i sistemi informativi quando li classificheremo vedremo che ci sono alcuni che lavorano a livello operativo proprio che gestiscono diciamo, la produzione e alcuni invece che lavorano a livello gestionale. Questi dati aggregati di produzione, o che dati aggregati che provengono dal livello operativo, li sintetizzano in modo da essere in grado di prendere delle decisioni anche organizzative. Um, quindi questi sono i macro blocchi. E questi sistemi informativi diciamo, vivono grazie al sistema informativo che stiamo descrivendo, no? che idealmente elabora questa informazione, quindi una bella macchina bella oliata in cui i dati fluiscono, eh, i dati fluiscono se ci sono certe condizioni, che cioè sono supportate da, dall'organizzazione, dalla gestione e dalla tecnologia. Cioè, Finché i dati fliscono nel modo giusto è necessario che lo facciano in modo organizzato, lo facciano così come è previsto che lo facciano, che si seguono dei processi, si seguono delle regole organizzative prima di tutto, e che ci siano gli strumenti tecnologici per supportare queste regole. Allora qui ancora una volta vediamo che noi ci collochiamo all'interno di questo blocco qua, Information System, dove serve la competenza sui sistemi informativi, e dall'altra parte, per la parte della tecnologia, servirebbe la competenza informatica, che sono due elementi separati, si toccano ovviamente, uno ha bisogno dell'altro. L'informatica, da sola, delle... ha bisogno di qualcuno che dica che cosa deve fare il sistema informativo, e chi protegge il sistema informativo ha bisogno di qualcuno che sappia realizzare la parte informatica quindi si toccano collaborano, ma sono due competenze diverse il sistema informativo non ha solo la visione sull'aspetto tecnologico ma deve anche avere la visione sull'aspetto organizzativo come, come vengono fatte le cose, come voglio che vengano fatte o come sono state fatte, o come dovranno essere fatte e sull'aspetto gestionale quali sono gli indicatori che mi fanno capire se le cose stanno andando nel modo corretto oppure no e come intervenire per modificarle quindi mi metto sopra questi tre pilastri, li devo gestire, bilanciarmi in, in un certo senso tra questi tre pilastri, per riuscire a far sì che il sistema informativo sia effettivamente di aiuto all'organizzazione così come l'abbiamo definita. Organizzazione che ovviamente è composta di persone con vari ruoli che sono incastrate all'interno della struttura organizzativa, incasellata, diciamo un organigramma, no? cioè per esemplificare. Ma queste sono cose che sapete, meglio di me. Ma le tiro fuori per distinguere la funzione del processo, che è una cosa che ci interessa. In termini sistemi informativi, quando parliamo dell'aspetto funzionale, cioè delle funzioni svolte, intendiamo le cose che il sistema informativo sa fare, o può fare, o potrà fare ma non realizzare, non siamo in fase di, di specifica, di analisi di qualcosa che ci sta. Quali cose fa? Quali sono l'elenco le, alfabetico, possiamo immaginarcelo di tutte le cose che il sistema può fare? La funzione in più, la funzione in meno. Immaginate uno sportello bancomat immaginate di dire l'elenco, di scrivere l'elenco delle cose che lo sportello bancomat sa fare. Allora, se vi sa fare, vi è stato conto, vi, sa... vi permette di trovare i soldi, vi dovete di fare la ricarica sul cellulare, potete fare una certa serie di cose ma in più lui sa fare anche altre cose intermedie, tipo controllare che il banco non sia valido, tipo non sostituirlo se, se voi sbagliate il PIN, quindi controllare, eccetera. Una serie di funzioni. Queste funzioni non sono attivabili a caso. Ah, adesso posso dire, no? Certo. Prima metti il banco, ma poi si codice, poi magari, se quindi il conto è dire le funzioni disponibili, un conto è dire qual è il processo, cioè l'ordine, le dipendenze, i vincoli necessari per poter attivare quelle funzioni. Ci servono entrambe le viste, entrambi i punti di vista. Noi vedremo che parlare di si sistemi informativi significa riuscire a tenere contemporaneamente tanti punti di vista diversi. Da un lato le funzioni che deve realizzare e dall'altro. La descrizione del processo. Cos'è un processo? Cosa vuol dire Vuol dire che tu non puoi svegliarti al mattino e fare quello che vuoi o fare le cose in un ordine casuale o in un ordine arbitrario. Di fatto definire un processo significa porre dei vincoli. Porre dei vincoli che limitano la casualità, limitano la libertà e dicono questa cosa si può fare solo se prima è stata fatta un'altra cosa vincola temporale per esempio prima questo e poi quell'altro poi vedremo quando vedremo i processi quale tipo di relazioni ci possono essere e quindi in qualche modo organizzano le varie funzioni secondo percorsi leciti possibili che il sistema informativo dovrà supportare dovrà vincolare eh, non posso pagare il fornitore prima che mi abbia consegnato le cose. Però attenzione che chi fa il pagamento è in un reparto completamente diverso da chi è il magazzino che riceve la merce. Questa informazione deve viaggiare. Sono due funzioni diverse, ricevimento merci e pagamento fatture. Entrambe degne, Ma se non le organizzo, se non ho un processo che mi dice che questa attività va fatta solo dopo che ho avuto l'informazione, che quell'altra attività è stata completata allora non lo sto facendo nulla il sistema informativo è inutile ho avuto l'informazione se compro la tonnellata di ferro che mi è stata consegnata non devo prendere la tonnellata di ferro e metterla sulla scrivania di chi fa l'amministrazione e il senatore è arrivata poi parlare, no? ciò che deve passare è l'informazione che qualche cosa è avvenuto in un'altra parte dell'organizzazione. Dell Questo ci fa anche capire che le singole funzioni sono atomi, atomiche localizzate. Il ricevimento merce deve dire, non è lì, non è lì. Un processo invece no. Coinvolge eventi o funzioni che sono localizzate, in, che attraverso l'azienda, è trasversale. Alcuni processi possono essere all'interno, cioè allora per pagare la forma, devo prima fare le modifiche, poi non so, stamparla o qualcosa del genere. Allora anche lì c'è un piccolo processo che progettisco gestisco internamente. Ma in alcuni punti però il processo esce dal mio ufficio, dal mio reparto e va da un'altra parte. Quindi lo vedremo quando definiremo i processi, vedremo proprio che il processo a un certo punto l'informazione salta da un'altra parte. E da quell'altra parte sblocca, permette che avvenga una certa azione che prima non poteva avvenire. Il sistema informativo serve anche a gestire questo tipo di informazioni. Anche senza informatica, eh, si poteva fare. Cosa si faceva una volta? Dal magazzino prendevano una bolla firmata, la portavano su in amministrazione, pum! La piazzavano su un tavolo. Poi qualcuno prende queste bolle e diceva, ok, questa qua che ordine è il relativo, pinza insieme paga, no? l'informatica non c'entra niente, però serve un supporto, carta o informatica, che trasporti l'informazione e per me, quindi tra, questo trasporto di informazione permette la definizione di processi, permette di organizzare l'attività. Eh, vabbè, qui le funzioni aziendali le conoscete meglio di me. Allora, eh, voglio solo... A questo punto nel quarto d'ora che rimane fare un paio di puntualizzazioni. Qua. Okay. Ci permetto il chiarimento, poi il 2 cominceremo a entrare in un vivo sulla relazione concettuale. Informazioni. No? Abbiamo cercato di definire il sistema informativo dicendo che è una cosa che gestisce informazioni abbiamo fatto un passettino avanti, poi in realtà abbiamo speso la maggior parte del tempo a capire dal punto di vista dell'organizzazione, dell'azienda, che cosa vuol dire gestire informazioni, che vantaggi dà, ma e dove si va a stare, in quali passaggi. Ecco, prima però mi piacerebbe togliere un po' di ambiguità sul termine informazione e soprattutto la differenza che c'entrano informazioni e dati. Tutti noi sappiamo cos'è un dato. Sono le 1247, questo è un dato. L'informazione è che la lezione sta a finire. L'informazione è l'interpretazione di un dato in un certo contesto. L'informazione è il significato che noi attribuiamo a un dato o a un insieme di dati. Quando parliamo di dati, parliamo di dati, a volte li chiamiamo dati grezzi. Fatti, numeri, oggi è martedì, bellissimo, è un dato. vero, proprio, incontrovertibile, ma non ci dice nulla, da solo. Il sistema informativo. È una macchina, o meglio, il sistema informatico, se ci concentriamo sulla parte informatica, è una macchina. È una macchina che è fatta per gestire dati. Per lui sapere oggi le cose così, o sapere l'azienda ha un bilancio in grosso di 20 miliardi di euro, è sempre un numero. Non fa differenza. Un umano, se mette un'informazione o nell'altra, a livello emotivo gli fa qualche differenza. Soltanto, ma i tracolli micidiali speriamo di no. Quindi, però la macchina non lo sa, l'informatica non lo sa, l'informatica gestisce i dati, gestisce i dati possibilmente in modo sensato, cioè in modo che l'informazione rappresentata da questi dati abbia un senso, venga gestita nel modo corretto. quindi fare una somma o una sottrazione per due numeri, per il sistema informatico, è equivalente, ok? Non cambia niente. Ma siamo noi che sappiamo che l'informazione portata da quei numeri, magari sono un'entrata e un'uscita, o magari sono due orari, l'orario di inizio e l'orario di fine, sommarli non ha senso, per ciò che significano, per ciò che rappresentano. Sottrarli sì perché vi dà un intervallo di tempo, o mi dà un eccesso o un difetto di, di pezzi, se sono entrata in uscita, o di, o di soldi. Quindi noi quando pensiamo al sistema informativo, pensiamo in termini di informazioni. Queste informazioni vengono tradotte in numeri, in dati, numeri, stringhe, codici, e questi numeri, stringhe, codici, questi dati grezzi, sono quelli che vengono gestiti dal sistema informatico. Sono due cose eh, concettualmente abbast abbastanza diverse. I dati. Quali possono essere i dati? Ma possono essere dei numeri interi, dei numeri reali, delle date, delle stringhe. A fatico trovare il quinto tipo di dati. Informazioni. Eh, cosa posso avere informazioni? Posso avere informazioni sulle persone, su, sui luoghi, sulle fatture, sulle entrate, sull'uscita, sul bilancio, sui pezzi, su, sulle location, sugli orari, sul, sull'occupazione di un luogo, ma non mi fermate più se devo elencare i tipi di informazioni. Le qua, I quali tipi di informazioni, però tutti alla fine vengono descritti elencando dei dati, i dati che li compongono. dati che li compongono e che noi siamo in grado di interpretare dando loro un significato. Allora, questa operazione qui sarà il primo, questo divario tra questi due livelli, il livello dell'informazione che è comprensibile a chi lavora nell'organizzazione e che ha dei vincoli, ha dei modi di essere elaborata, rispetto ai dati che sono numeri senza significato, è una separazione molto grande. È il primo tema di cui ci occuperemo. Da quello che vedremo da giovedì in avanti, cominceremo a vedere il modello concettuale, lo chiameremo così, di un sistema informativo. Cioè, esplicitiamo quali sono i concetti, le informazioni che il sistema operativo deve trattare e decidiamo queste come possono essere rappresentate in termini di dati. Facciamo lo sforzo di dire, ok, tu hai questi dati, ma che gestirai, quei tuoi algoritmi, quei tuoi database, ma so che per me quei dati significano una certa cosa. Stiamo facendo un passo in più rispetto a quello che avete fatto nel corso di base di dati. Nel corso di base di dati l'obiettivo era quello di rappresentare i dati, gestirli, eccetera. Interrogare il database, quindi avete fatto dei modelli concettuali, dei modelli di relazioni, quello che faremo qua è molto simile. Cioè, ma noi siamo a un livello un pochino più alto, perché a noi non mi interessa, interessa solo averlo rappresentato, il dato, ma anche sapere cosa ne posso fare, qual è il processo a cui appartiene quel dato, quell'informazione. No? Dicevamo, nel definizione, il sistema informativo è un sistema che memorizza ed elabora l'informazione. L'informazione, non gli dati. Quindi devo capire, quell'informazione lì, il biglietto è stato venduto, come l'ho avuto i dati, ma anche come quell'informazione lì mi modifica il processo. Se è stato venduto allora vorrà dire che non può più timbrarlo. Oppure può timbrarlo un certo numero di volte, quindi modifica il processo. Quindi ho sempre due, almeno questi due aspetti. Quello di come rappresento l'informazione e come questa informazione interviene a livello di processo. L'informazione tra l'altro, dal punto di vista aziendale, è una risorsa un po' strana perché è una risorsa totalmente intangibile, immateriale, cioè sono bit messi da qualche parte dentro qualche sistema informatico. È una risorsa che non si consuma all'usarla. Se io dei che chiedo bene, che vado avanti nelle macchine? Eh, se l'ho usato, non ce l'ho più. L'informazione invece se la uso cento volte continua ad averla, costa zero, si può copiare infinite volte e distribuire infinite volte con un costo marginale nullo. Ma, quindi, ma è gestita in modo diverso rispetto alle altre risorse, che sono tutte risorse rinnovabili o meno, ma che comunque no? si sì, sì, esauriscono. Invece l'informazione tende a crescere, io dico sempre, non si cancella mai niente. Non vale la pena. Non serve. No, non costa gestire informaz informazioni dal punto di vista fisico. Il valore, Una cosa che non costa niente però mi può dare valore. E il valore sta nell'essere capace di utilizzarla questa informazione. Accennavo prima, se memorizzo tutto e poi non vado mai a vedere sto sprecando tempo e risorse, ma se ho memorizzato informazioni, se l'ho acquisite in input, poi devo sapere come elaborarla. È il risultato di questa elaborazione che crea valore, che permette di gestire i processi aziendali, di gestire i clienti, oppure a volte l'informazione è il valore stesso, come dicevo nel caso dell'industria dei contenuti. Um, e può essere una cosa strana, la prima frase dice che nell'organizzazione di solito abbiamo due problemi che abbiamo troppa informazione e contemporaneamente ne abbiamo troppa poca. Immaginiamo di voler so, gestire l'aspetto logistico del, di quest'aula. Allora, noi possiamo sapere la temperatura e l'umidità dell'aria che ci sono qua dentro e ci servono per poter gestire il riscaldamento, il condizionamento, il deumidificatore, eccetera, no? E ciò che sta dietro quelle bocchette d'aria lì c'è un sistema che, oltre a gestire il circolo dell'aria, continuamente la misura e decide come mescolarla, col colare che arriva dal condizionatore, dal riscaldamento, con l'aria esterna, eccetera, eccetera. Questa cosa qua, in continuazione, sta prendendo dei dati, dei numeri, dei dati temperatura, umidità interna, esterna sono tantissimi questi dati no. Non sappiamo cosa farcene Sono da qualche parte ma Nessuno li va a vedere perché non gli interessa no? Magari interesserebbe di più Un'informazione del tipo se sta bene o no In questo momento Fa caldo o non fa caldo Però è un'informazione che posso estrarre Lavorando i dati Quindi, Tantissimi dati non è banale estrarre informazioni poi però c'è un'altra informazione, sempre parlando delle aule, che non si sa, non si conosce, che sarebbe invece forse ancora più importante. Quante persone ci sono in un'aula? Voi pensate quanto costa costruire un'aula nuova, pensate a quelle nuove che ha costruito, andate avanti a costruire un anno nel cortile costante. E nessuno è stato in grado di dire se quelle aule erano veramente necessarie oppure no. Necessarie nel senso che in determinato numero di lezioni di studenti si poteva mappare sulle aule esistenti. Perché eh, puoi fare tutti gli allenamenti su carta quanto che vuoi, ma se poi un corso che ha 100 studenti in aula sono in 20, non lo sa nessuno. Quindi quell'informazione lì, che in realtà servirebbe in fase di pianificazione, non c'è. Ci cioè sono tante altre che servono a, a poco. Quindi questo è un problema, ma poi quello di andare a vedere quanto il sistema informativo permea l'organizzazione. Se riesco ad arrivare con i miei input a prendere ciò che mi interessa. Eh? Infatti non c'è nessun sistema oggi che sia in grado di dare quel dato in modo affidabile, no? L'unico modo è mettere i tornelli alle porte, ma no, no, no, non ci serve particolarmente. Ehm, L'ultimo altro pensiero che vi lascio, è eh, relativo all'ultimo ballet qua sotto, che le organizzazioni, le organizzazioni, stanno diventando sempre più dipendenti dalle informazioni. Cioè, per assurdo, è quale più grave oggi un danno in cui tu perdi l'informazione che hai in sistema informativo rispetto a un incendio in un noi. Ci sono aziende che si fermano in sistema informativo e si fermano tutte le attività. Quindi quell'informazione che di per sé, dicevamo, è intangibile, costa niente, in realtà ti abilita tutti gli altri processi il rischio di perdere questa informazione o il rischio di non poterla sfruttare quando ti serve, diventa un rischio aziendale che è tendenzialmente maggiore rispetto agli altri tipi di rischi con cui siamo abituati, quelli con fisici legati alla sicurezza, eccetera. Allora questo è l'oggetto di cui stiamo parlando. Giovedì cominceremo a imparare come descriverlo dal punto di vista formale. Grazie.